Mi trovo di nuovo in questa meeting room dall'aspetto un poco giapponese e ne approfitto per farvi vedere come si eh, condivide la webcam. Perché ci sono tanti bei muri, questi muri in effetti contengono tutti dei frame. Quindi io vado in share, clicco su camera e do il permesso all'uso della webcam. Quindi clicco conferma, si sta accendendo la webcam e eccomi qua, eccomi qua. Quindi questo è un oggetto, è un oggetto che funziona in sincrono, lo vedete dal labiale, quindi vedete esattamente quello che io sto dicendo. Io adesso clicco con la sinistra mouse e come vedete si è eh, attivato il frame. Allora, ecco che piano piano mi avvicino al frame, molto piano, eccolo qua. E come vedete si è molto molto ingrandito questo, questo riquadro e dà un'effettiva sensazione di presenza. Quindi io direi che questo è un sistema veramente molto efficace per radunare un, alcune persone e parlare, dando la sensazione un poco, diciamo così, <ride> di esserci, non essere proprio totalmente virtuali. Per lo meno permettere di vedere eh, l'atteggiamento del viso, insomma, mi sembra una, una bella opportunità di, di comunicare.